Si può lavorare sulle case, sulle abitazioni con le costellazioni familiari? Nella mia esperienza sì, ho avuto il caso di una donna che voleva andare a vivere in una nuova casa ma non riusciva a vendere la vecchia e in questo caso abbiamo messo in scena, quindi abbiamo lavorato durante la costellazione familiare con le due case, quindi c'erano due rappresentanti che facevano entrambe le case e siamo andati a vedere quali erano le dinamiche che impedivano la vendita della casa vecchia e poter permettere a questa donna di andare a vivere nella casa nuova. Tutto quello che passa attraverso il mio campo, il mio spazio posso immaginare, ma è una realtà che si è animato quindi anche una casa ha un'anima, ha una storia e quindi è importante anche per le case onorare l'esperienza che c'è stata, ringraziarle perché mi hanno ospitato, protetto e quindi dialogando con la casa posso andare a sciogliere quelli che fondamentalmente sono i miei temori, sono i miei sensi di scolpa nel fare un passaggio.